Il tema di oggi sono i social network, però non ne parliamo solo in termini di internet o di relazioni virtuali. Voglio provare a parlarne mh, pensando un po' al cambiamento che sta avvenendo nella società. Basta pensare, per esempio, agli ultimi 50 anni, al modo in cui è cambiata e si è evoluta la nostra società. Pensiamo a come solo qualche decennio fa le aziende per vendere facevano qualunque cosa, avevano una strategia molto semplice. Più investivano soldi in spazi, in televisione, in radio, sulla stampa, più si andava e si aveva visibilità negli spazi di vendita come supermercati, piazze o roba del genere, più il prodotto o l'idea si diffondevano. Era un'equazione semplice, accessibile a chiunque avesse un capitale a disposizione. Purtroppo a un certo punto il sistema si è inceppato, o per fortuna forse. L'equazione non funzionava più, il problema era molto semplice, troppi brand, troppe organizzazioni avevano accesso a questo sistema e si stava creando un sovraffollamento di comunicazione verticale che ha cominciato a creare in chi la riceveva quasi una resistenza. Eh, ormai siamo abituati a ignorare le pubblicità che vediamo per strada o quello che vediamo in giro, semplicemente non ci facciamo caso. Intanto, però, mentre questo sistema mostrava i suoi limiti, c'erano varie sottoculture che stavano creando un futuro alternativo, stavano pensando a qualcosa di veramente nuovo, a una società come non si vedeva da tanto tempo in questa terra. Infatti, prendendo spunto dagli slogan che tante eh, multinazionali e organizzazioni usavano per incitare il proprio pubblico verso eh, l'acquisto cose come just do it o è tutto intorno a te che incitavano a poi farcela, poi autodeterminare la tua identità, culture come quella punk, quella hip hop o quella hacker hanno deciso di prendere sul serio questi inviti ma non nel modo che avevano pensato le organizzazioni che le proponevano. Hanno cominciato a dire la cultura non la deve fare per forza fare un'istituzione o qualcuno che è un professionista. Io posso prendere una chitarra e iniziare a suonare e sono un cantante, sono un musicista. Posso prendere musica fatta da altri, remixarla e fare canzoni totalmente nuove. Oppure posso cominciare a condividere quello che faccio, a prendere un televisore, prendere una, un computer, smontarlo, vedere cosa c'è dentro e condividere questa mia conoscenza con gli altri. Insomma, si è andati sempre di più verso un concetto di cultura condivisa, una cultura di cui ognuno di noi è responsabile. E questo ha cambiato totalmente il corso della storia. Infatti, se fino a poco fa potevamo parlare di queste tendenze come sottoculture, oramai non è più possibile. Stanno sempre di più entrando nel linguaggio quotidiano. Pensiamo a cose come l'open source, l'economia civile, le energie rinnovabili o tutte quelle nuove tendenze sociali, economiche, culturali che eh, ci stanno portando verso una società relazionale, orizzontale, basata sulla trasparenza e sul rapporto. Ovviamente in questa società cambia anche eh, lo scopo che un'organizzazione ha, non è più quello di vendere o di convincere qualcuno a credere in qualcosa, ma è quello di creare un rapporto con quella persona e in questo finalmente la comunicazione che per anni è stata indicata come serva del potere piuttosto che mercenaria delle aziende può aspirare a essere riconosciuta come il mezzo di fraternità e di facilitazione alla relazione che è. Oggi appunto... Pensiamo alle reti come internet, come social network, come Facebook per esempio, pensando che la casalinga di Voghera piuttosto che lo studente annoiato possono usarla per creare nuovi amici o chattare con quelli vecchi. Ma non è solo questo. Internet è molto di più, sta cambiando il nostro modo di ragionare, il nostro modo di vedere il mondo. Eh, sta cambiando proprio il modo in cui pensiamo di evolverci. Era impensabile fino a qualche anno fa eh, prendere un'idea, metterla in rete e trovare qualcuno che la pensava come noi. Oggi è possibile e questo cambia davvero tutto. Ma questa rivoluzione non riguarda solo internet o le re reti virtuali, riguarda molto anche le reti relazionali, le persone. Le reti sono sempre esistite e sono intorno a noi. Adesso però le vediamo, le sappiamo usare e le sappiamo attivare. Ovviamente i mezzi rimangono solo mezzi, possono essere usati per cambiare il mondo in modo migliore o in modo peggiore. Dipende da noi, da ciò che comunichiamo ogni giorno, non solo noi professionisti, ma chiunque eh, comunichi anche solo con un'altra persona è responsabile di quello che dice, come lo dice, e come lo trasmette. Abbiamo scoperto che anche un singolo individuo può diffondere in modo virale un pensiero. E qui arriva forse la lezione più importante che ci viene da tutto questo nuovo tessuto socio-economico e comunicativo. Il mondo non si cambia in un giorno o in qualche anno. Così come per l'evoluzione genetica ci vuole tempo. I mammi sono stati lanciati, lo abbiamo visto. Ma ogni giorno dobbiamo lavorare ricordandoci della grande responsabilità che ognuno di noi ha e specialmente ricordandoci di avere pazienza e fiducia. Una lunga pazienza cieca e virale, direi, poiché dobbiamo essere convinti che poco a poco il mondo può cambiare, può diventare più fraterno e più unito, insomma un mondo migliore.